Ok, dunque, prima di continuare, diciamo così, sulla parte di JavaFX, e Java, sulla, diciamo così, sullo sviluppo di nuove tecniche di programmazione, voglio fare una breve parentesi su quello che è lo strumento di lavoro che useremo sempre durante il corso, ma che spero continuerete a usare anche, diciamo così, al di là, al di là del corso stesso, che è lo strumento per poter lavorare in modo collaborativo con del codice, no? e condividere essenzialmente il codice stesso. Allora finora eh, me sarete anche resi conto che chi aveva magari delle difficoltà è stato molto complesso per noi, difficile, non sempre siamo riusciti a aiutarvi a dire guarda che il tuo errore è in quel punto eccetera perché... Eh, non avevamo la possibilità di vedere completamente il vostro codice quindi magari dava un errore in un punto il problema era un altro quindi bisogna andare, bisogna andare come sempre nella fase di debugging a scavare un pochino ovunque per cercare di capire oppure dare anche noi stessi la probabilità di provare il codice per vedere che cosa succede questo chiaramente non era molto semplice perché vi chiedo di mandarmi uno zip intero con tutto il, il progetto Eclipse, diventano delle cose, diciamo così, anche difficilmente gestibili. Ecco, oggi impariamo come gestire questa, questa parte, quindi come collaborare a distanza eh, con più persone diverse sullo stesso progetto. Eh, e lo impariamo nel contesto di questo eh, standard eh, che si chiama Git eh, e, e sul sito GitHub, che è uno dei vari siti che supportano Git, e ehm, cui vi racconto subito. Eh, di fatto l'idea qual è? L'idea è che quando io sviluppo del software, eh, la parte di sviluppo non è eh, un'attività eh, monolitica che faccio in un momento, no, mi concentro due ore, faccio un software e questo è finito. No, è un'attività che in ogni caso continua nel tempo. Eh, quindi vado avanti, sviluppo varie parti, riprendo una parte precedente, magari prendo una parte che era sbagliata la correggo, eh, Quest'altra parte era solamente una prova, quindi magari facciamo un'altra... Versioni in cui proviamo cosa succederebbe se implementassi questa cosa in un modo diverso e quindi abbiamo un processo da gestire un processo di sviluppo in cui ci sono via via diverse versioni nel nostro software e quindi ci sono dei sistemi che ci aiutano a, a gestire queste versioni no? non posso pensare di chiamare eh, delle cartelle tipo versione 1, versione martedì, versione 2, l'ultima, l'ultimissima davvero, o chissà come chiamate eh, le vostre cartelle quando lavorate eh, sui vostri file. Eh, ho bisogno di un sistema un pochino più sistematico e questo è un problema che c'è diciamo, da, da sempre, da quando esiste il software eh, e via via si sono eh, trovati gli strumenti, via via sempre più sofisticati partendo da, da soluzioni locali, quindi che funzionano solo sul mio computer, a soluzioni che effettivamente siano distribuite cioè in rete e quindi eh, possano permettere a persone diverse di lavorare insieme anche se sono a distanza, anche se questo purtroppo ci ricorda qualcosa di questi giorni. Ehm, quindi, quali sono eh, i meccanismi di funzionamento di queste cose? Ehm, il concetto base hm, è quello... Di, diamo un po' di definizioni e poi le colleghiamo tra di loro, okay? per poi portarle sul pratico eh, del nostro modo di lavorare. Eh, un repository, un repository che cos'è? È una sorta di contenitore, un database, un bidone, in cui ci, eh, memorizziamo tutto, tutto il, eh, il lavoro. Eh, un repository contiene tutte le versioni di tutti i file che ho creato. Su cui magari è un progetto su cui lavoro da mesi e questo file l'ho modificato 100 volte, ecco nel repository ci sono tutte e 100 le versioni di questo file, compresi anche quelle cancellate, e compresi anche quelli rinominati, eccetera, eccetera. Quindi in ogni momento c'è la storia intera di tutto il progetto salvata all'interno di questo repository. Ok? Um... E quindi in qualunque momento io posso, volendo, andare indietro nel tempo dire, ma un attimo, io avevo questa versione che mi ricordo che il 3 maggio funzionava, andiamo a vedere cosa avevo scritto perché adesso non funziona più, o cose di questo genere. Un repository, quindi una sorta, un contenitore che controlla il sistema di versionamento, non controllo io direttamente, e in automatico lui si ricorda tutte queste versioni. Allora, già se voglio ehm, collaborare con più persone, basta che io trovi un meccanismo per condividere questo repository con i miei colleghi e in qualche modo se siamo più persone che riescono a lavorare sullo stesso repository, stiamo condividendo la storia dell'intero progetto. Mm? Eh, ovviamente il repository contiene la storia, quindi tutto fino a ieri o fino a 5 minuti fa, e che è diverso dai file su cui sto lavorando, quindi i file... Eh, su cui sto lavorando in questo momento aperto in Eclipse non sono ancora no, congelati nel repository per sempre perché magari ci sto scrivendo non è che ogni, ogni singola lettera che scrivo deve finire nel repository quando salvo un file, quando l'ho diciamo concluso allora lo salvo nel repository e quindi esiste ehm, una coppia di lavoro del progetto okay? quindi voi immaginate di avere il repository che ha uno sopra l'altro Tutte le varie versioni e queste sono storiche, no? è storia. E poi avete una versione in più, in più uno, che è la versione su cui state lavorando adesso, che è la cosiddetta copia di lavoro, la working copy. Eh, chiaramente questa versione in più, quando lo decidete, diventerà parte della storia. Ma eh, lo decidete voi con un'operazione che vediamo tra un secondo, si chiama operazione di commit. Uh, in ogni momento in un repository ho una versione che è la versione di lavoro che è quella che vedo nell'ambiente di sviluppo, quella su cui posso scrivere quella che quando faccio run parte quella perché quelli sono i file che sono salvati sul mio computer, sul mio, nello spazio di lavoro quindi anche all'interno del progetto di Eclipse avrete una cartella uh, con tutti i vostri file e poi una cartella a parte che si chiama git che contiene il uh, repository, ok? Eh, ma Eclipse continua a farvi vedere i soliti, i soliti file, le solite cartelle con i soliti file Java. E la, questa è la coppia di lavoro. Eh, questa cartella git è una cartella nascosta nella quale lui si mantiene, no? si conserva il repository con, con le versioni passate. Ovviamente c'è modo di eh, prendere la versione attuale e consolidarla nella storia oppure prendere una versione precedente perché voglio vedere come era fatta, ed estrarla in modo che io possa vedere i file. Finché i file sono dentro i repository, non li posso usare, li posso solo consultare, ma per usarli e vederli, devo portarli in uno spazio di lavoro che è essenzialmente il progetto normale. E nella working copy è dove effettivamente io faccio le modifiche, dove scrivo il codice, il luogo in cui scrivo il codice. Quindi normalmente io lavoro nello spazio di working copy e di tanto in tanto salvo nel repository la versione a cui sono arrivato. Uh, la repository, il, cioè la working copy è per sua natura privata perché sono i file che ho io sul mio computer quando ci saranno i repository potrò decidere adesso vediamo come, no? di condividere questo repository con altre persone quindi abbiamo due contenitori uno la copia di lavoro, l'altro repository e ci sono delle operazioni che permettono di eh, spostare no? i dati da uno all'altro allora l'operazione più importante è quella di, di commit che è quella in cui lo stato attuale della copia di lavoro, della working copy, viene salvato come l'ultimo, diciamo così, livello, l'ultimo piano della, eh, del repository. Quindi si aggiunge un livello in più al repository contenente una copia no, di ciò che sto facendo. Ehm, quindi questa operazione è l'operazione in cui il repository può crescere. Il repository può solo crescere, non posso cancellare nulla. Cioè la storia non si cancella, non si riscrive si può solo aggiungere e quindi l'operazione per aggiungere aggiungo alla storia il momento attuale no? la working copy eh, attuale eh, in realtà quello che viene fatto per ragioni di efficienza è che non viene salvato l'intera copia del progetto come se facesse un copia e incolla o come se facesse un archivio zip ma vengono salvate solamente le differenze quindi si va a vedere che cosa è stato effettivamente modificato e si registra la differenza rispetto alla versione precedente questo rende anche più più efficace, più, più rapida la ricerca e più compatta la quantità dei dati perché immaginate di avere, eh, dovete comunque avere tutte le versioni di tutti i file no? quindi questo se le memorizzassi per intero sarebbe abbastanza pesante ehm, questa operazione è un'operazione che se anche ho modificato 27 file diversi avviene in un colpo solo, in un botto solo quindi normalmente non vado a scegliere un file, due, tre, col rischio di dimenticarmene uno ma poi vediamo in pratica nei clips come si fa e la cosa importante è che bisogna dare sempre un commento, un messaggio, pardon, un messaggio di com, eh, ad ogni commit. Quindi quando io dico, ok, salva questi file, salva questo copia di lavoro, lui mi obbliga a scrivere un commento. Sì, ma cosa hai fatto? Cosa ha di spe speciale questa versione? Cosa hai corretto? Cosa hai aggiunto? No? In modo che poi quando vado a vedere la storia io non vedo solamente delle date relative alle varie versioni, ma vedo anche i messaggi, i commenti che avevo scritto a suo tempo e quindi mi ricordano No, che cosa faceva quella, quella specifica versione. Poi esiste anche l'operazione inversa eh, del commit, che eh, in generale si chiama update, nella terminologia invece di, di git eh, si chiama invece checkout. Check out. È la stessa cosa, significa estrarre dal repository una versione, che sia l'ultima o che non sia l'ultima, anche una versione vecchia, e portarla nell'area di lavoro. Quindi se io voglio andare a ripescare una versione che sia precedente oppure porta aggiornarmi all'ultima versione perché magari questo repository è condiviso io sono quattro giorni che non ci lavoro ma i miei colleghi sì e quindi la prima cosa che voglio fare è aggiornare eh, la mia copia di lavoro con l'ultima versione presa dal repository su cui hanno, avranno salvato avranno fatto commit i miei colleghi e quindi in questo modo aggiorno la, la, la mia copia di lavoro e questa operazione bisogna fare attenzione perché potrebbero esserci dei conflitti perché se io e te stiamo lavorando sullo stesso file tu l'hai modificato io anche e allora quando faccio un'operazione di update rischio di sovrascrivere le mie modifiche con le tue ultime modifiche allora queste operazioni qua vengono impedite dal sistema di versionamento e dice guarda attenzione non posso perché c'è un conflitto allora se c'è un conflitto devi dirmi tu come fare a unire, a fare un merge, un'unione delle modifiche dei due oppure decidi tu di, di ignorare le modifiche dell'uno o dell'altro ma sono sempre operazioni che devi fare esplicitamente. Cioè lui in automatico è impostato in modo da non farti mai perdere i dati. Piuttosto ti fa perdere la pazienza perché a volte diventa difficile <ride> capire cosa devo fare per riuscire a fare un, aggi un aggiornamento no? perché lui si rifiuta di fare commit, si rifiuta di fare check out perché, perché vede dei conflitti. Eh, posso perdere la pazienza, ma non perdo dei dati. Ecco, questa è la sua filosofia. Ok, questi sono i concetti di base. Repository e working copy. Adesso chiediamoci, ma dove sta il repository? Eh, una scelta possibile potrebbe essere, e alcuni sistemi di, di, di versionamento lo fanno, di avere un repository centrale da qualche parte su un server. Quindi abbiamo un server da qualche parte, che contiene il repository condiviso per tutto il gruppo di lavoro. Quindi abbiamo diverse persone che hanno ciascuno sul proprio computer una propria copia di lavoro eh, e, e queste persone eh, lavorano sul proprio computer e ogni volta che devono fare commit faranno commit sul repository centrale. E ogni volta che devo fare update, devo fare update dal repository centrale. Questa è una soluzione che ci permette di lavorare contemporaneamente, ehm, permette di avere un punto unico in cui c'è la verità. Ma qua siamo sicuri che c'è l'ultima versione, ehm, diciamo così, salvata, committata. Lasciatemi usare questo termine, anche se non è italiano. Ehm, ha ah, chiaramente lo svantaggio è che tutti devono essere sempre online collegati, nel senso che io non posso a questo punto fare un commit se non, fa lo, se non lo faccio esattamente in questo repository e non me lo posso fare per prova localmente, qualunque cosa faccio viene immediatamente vista e condivisa da tutti. Ehm, questo è un modello relativamente semplice, ma che si è evoluto però quando tu devi pensare che hai tanti sviluppatori e questi sviluppatori possono magari lavorare su mh, parti diverse del progetto, su varianti diverse del progetto, per cui immagino che uno stia lavorando sull'algoritmo e un altro stia lavorando sull'interfaccia grafica, allora io non ho, non ho interesse a, a essere aggiornato su tutte le singole versioni dell'algoritmo che fa lui, perché io magari farò 27 versioni in cui provo diverse impostazioni dell'interfaccia grafica. Allora non siamo necessariamente obbligati ad essere allineati su tutto. Io potrei avere la mia copia del progetto in cui vado avanti a modificare i file dell'interfaccia grafica, lui la sua copia del progetto e mantenendo, diciamo così, l'algoritmo versione 1. Lui può, avere, eh, il, può lavorare sui file della, diciamo, più algoritmici e quindi ci lavora su quell'insieme di file mantenendo la versione 1 dell'interfaccia grafica. E così andiamo avanti in parallelo su parti diverse del progetto, chiaramente non dobbiamo fare danni sui file comuni, e a un certo punto metteremo insieme il tutto. Allora, per far questo, questo ci sta dicendo che in realtà il progetto non ha un'unica fonte, un unico punto centrale da cui evolve, può evolvere in modo diverso. Allora, su questo si sono eh, diciamo, sviluppati sistemi di controllo di versioni, cosiddetti distribuiti, in cui ciascun utente, vedete qua c'è cioè l'utente di prima, non ha solo la copia di lavoro, ma ha anche una sua copia intera dei repository. Quindi le operazioni di commit che faccio le faccio sempre solo localmente, le operazioni di aggiornamento che faccio le faccio solamente localmente sul mio computer, come se lavorassi da solo, come se non esistessero altre persone che lavorano sullo stesso progetto. E idem, eh, quest'altra persona, questa qua che aveva il cappello prima, eh, può, fa, può lavorare sullo stesso progetto avendo lui una copia. Diverso dal repository della mia, è chiaramente diversa nel senso che magari all'inizio sono uguali, ma poi quando lui ci fa delle modifiche sono diverse rispetto alle modifiche che ci faccio io. Quindi manteniamo ancora sempre la dualità tra commit e update o checkout, ma eh, sappiamo che queste operazioni sono operazioni locali. Ovviamente avremo bisogno di un meccanismo per far sì che i vari repository, repository 1, repository 2, in qualche modo vengano. Allineati. ogni tanto bisognerà sincronizzarci bisognerà dire ok siamo arrivati a questo punto prima osservazione seconda osservazione diciamo così dovrebbe esserci un repository centrale eh, chiamiamolo zero o eh, a volte si usa la lettera O perché normalmente si chiama origin questo repository l'origine no, eh, del, del repository il punto centrale e vedete in questo caso l'abbiamo messo su un server non c'è un, una persona che ci lavora, ma è un luogo, diciamo così, in rete, in cui è comunque accessibile l'intero repository, una copia dell'intero repository. Quindi abbiamo tanti sviluppatori che possono sviluppare lavorare per conto loro, quando vogliono si sincronizzano i, re, i propri repository tra di loro e quando vogliono possono sincronizzare i propri repository con quello sul server, con quello diciamo così centrale, con quello principale, che è condiviso tra tutti. E quindi abbiamo nuovi tipi di operazione, ad esempio abbiamo l'operazione in cui io prendo il mio repository locale e aggiorno il repository centrale, remoto, con le ultime modifiche che io ho inserito nel mio repository locale. Quindi ricordiamoci, noi abbiamo la working copy, che era quel triangolo in cui avevamo fatto commit, VC non è gabinetto, ma è working copy, eh, avevamo fatto commit, nel repository locale repo locale e questo sta sul mio computer poi ogni tanto voglio fare un aggiornamento perché voglio eh, repo sul server remoto voglio fare un aggiornamento in modo che gli altri lo possano vedere e quindi gli altri sul loro computer avranno il loro Repository locale su cui avrà, da cui ovviamente potranno estrarre la loro working copy. Allora, quando io modifico un file della mia working copy, dovrò salvarlo nel repository locale, dovrò fare un push delle ultime versioni del mio repository locale sul, su quello remoto. E chi è interessato a vedere le versioni dovrà prendere l'ultima versione del repository remoto, portarsela sul proprio computer e da lì estrarre la working copy. Quindi. Cioè È sempre un doppio passaggio. Prima salvo in locale, poi da locale vado al remoto. Prima estrago dal remoto e poi dal remoto estrago nella working copy. È un doppio passaggio che a volte, eh, a volte ci dimentichiamo uno dei due passaggi, e poi ci chiediamo perché i file non si sono aggiornati, ma questo ci prenderemo l'abitudine. Okay? Quindi c'è questa operazione diciamo, dovuta al fatto che abbiamo tanti repository di sincronizzazione tra un repository e l'altro e prende due nomi, il nome eh, push è dal locale verso il remoto e poi c'è l'operazione inversa di pull dal remoto verso il locale. Ovviamente tutte queste operazioni di push e di pull possono, essere, possono generare dei conflitti se ovviamente le modifiche che sono state fatte da persone diverse modificano in modo diverso gli stessi file. Allora in questo caso vi dirà attenzione, il push non può avvenire oppure il pull che genera dei conflitti e noi li dovremo gestire ovviamente eh, ma questo speriamo se, se siamo ordinati nel lavorare questo succederà raramente. ma è una protezione che abbiamo no? per non eh, generare dei file eh, per non sovrascrivere, perdere dei file dei lavori che abbiamo fatto okay? quindi qua siamo sicuri di, di non perdere mai il lavoro tra l'altro in, in questo meccanismo io sono tranquillo perché qualunque cosa succedesse no? se questo computer domani andasse a fuoco non perdo nulla, perché tutto ciò che avevo fatto, tutta la storia, tutto ciò che avevo fatto, se sono stato furbo, l'ho salvato su questo server remoto. E quindi mi basta prendere un altro computer, fare un'operazione di pool iniziale e ricontinuo a lavorare esattamente come un secondo prima. Quindi questo non solo ci dà la possibilità di gestire il flusso di lavoro, ma ci dà anche la sicurezza no, di non perdere dati, anche se ci fossero dei problemi, dei guasti al nostro computer. Um, ok, questi sono i concetti generali, questi concetti sono vari sistemi di, di versionamento che, che, li, che li implementano, noi vedremo quello che di gran lunga è il più diffuso, no? il più famoso che è il cosiddetto Git, eh, tenete presente che il progetto Git è stato inventato per eh, permettere agli sviluppatori del kernel di Linux, quindi del sistema operativo di Linux, che sono migliaia di persone diverse, eh, alcuni lavoravano a tempo pieno, alcuni sono semplicemente gli hobbisti su su tutti i fusi orari del mondo, ehm, che lavoravano su questo mega progetto condiviso di centinaia di migliaia di linee di codice. E Allora si sono dovuti inventare questo sistema per, per, proprio per permettere di sviluppare su quella scala. Il kit è stato inventato appositamente, tratto da Linux Torvalds, che è lo stesso autore iniziale di Linux, di Linux ehm, è stato inventato per poter gestire progetti di quella dimensione con un team di sviluppo assolutamente distribuito a livello mondiale. Poi ovviamente noi lo, lo useremo in un contesto un pochino più semplice, eh, però ah, è molto noto, e molto adottato proprio perché è, stato, è dimostrato no, che funziona su quelle scale. Eh, quindi di fatto oggi viene usato da, da tutti essenzialmente. Eh, Git chiaramente è un insieme di comandi che permettono di implementare l'operazione di commit, push, pull eccetera eccetera. E voi mi chiederete: ma perché nelle istruzioni iniziali che ci hai dato all'inizio del corso non mi hai chiesto di installare Git? Perché in realtà è già integrato dentro Eclipse, quindi per noi in realtà c'è già. Quando abbiamo installato Eclipse, una par, un, uno dei plugin diciamo così, predefiniti, preinstallati di Eclipse, è proprio, si chiama eGit, e proprio implementa questi comandi. Quindi noi non abbiamo bisogno di scaricare nulla di più. È chiaro che se volessimo accedere ai repository al di fuori di Eclipse avremo bisogno di un programmino che sia in grado di leggere o scrivere questi repository Git e qui ci sono alcuni, ehm, alcuni link per chi vuole scaricare eh, in più eh, un altro client Git o a linea di comando oppure grafico eh, in aggiunta a quello che c'è già dentro Eclipse ma per il corso non ci serve, non ci serve installare nulla di più okay? eh, va, qui ci sono questi link come vi dicevo Adesso eh, torniamo alla, alla figura iniziale dove avevamo un server remoto là. Ma questo server remoto, dove lo mettiamo? Chi ce lo gestisce? Cioè ci serve un sito in cui poter salvare queste cose. Il repository remoto. Cioè il repository locale ce l'ho sul mio computer, va bene. Una volta che ho estratto Eclipse col plugin e Git, faccio tutto quello che devo fare. Ma sul server remoto... Eh, ho bisogno di qualcuno che mi, che mi apra un server in cui posso fare questa operazione di push e pull del mio repository locale su quello remoto e ci sono varie offerte varie diciamo così, aziende che offrono proprio questo servizio la più famosa di tutte è quella che si chiama GitHub no? ma non è l'unica, come vedete qua ce ne sono diverse eh, questo GitHub che è quello che useremo noi quello diciamo statisticamente quello più utilizzato, eh, che ha, eh, una, ci permette non solamente no, di ospitare i nostri repository, ma di avere la nostra area personale, le nostre aree di gruppo, nelle quali salvare i vari repository, i vari progetti. No? E quindi permette a ogni sviluppatore di avere la sua pagina GitHub, in un certo senso, per, dove fa vedere quali sono i suoi progetti eh, e rende facile agli altri poter... Ehm, contribuire ai progetti quindi ah io ho fatto qualcosa ma è sbagliato allora c'è qualcuno che me lo corregge eh, oppure semplicemente prende il mio progetto perché gli piace e va avanti se lo sviluppa per conto suo eh, un'altra sua versione eh, e quindi incentiva questo, cioè la, la modalità con cui è stato pensato GitHub incentiva proprio la, la, il lavoro su progetti eh, comuni da parte di, di persone diverse Ehm mm. um. Adesso, un anno, un anno e mezzo fa, Github è stato acquistato da Microsoft, quindi questo cioè, ci dà una tranquillità sui suoi sviluppi futuri, ma ehm, di per sé continua a essere un prodotto indipendente. Eh, è gratuito, puoi creare quanti progetti vuoi, non c'è nessun limite alla quantità di progetti che puoi creare e eh, il motivo per cui all'inizio del corso vi ho detto createvi un account su Github, Sceglietevi il nome che volete, ma come mail indicate la mail del Politecnico perché se siete così riconosciuti come studenti, quindi potete avere accesso a tutta una serie di prodotti scontati, se vi interessano, eh, offerti solamente, diciamo così, a, agli studenti da parte di, da parte di GitHub. Um, vi, vi avevo anche suggerito, quando, usate il vostro, quando create l'account, di non usare come nome dell'account la vostra matricola del Politecnico. Eh? perché eh, molto spesso diciamo, l'account che vi fate adesso su Github continuerete a usarlo per i vostri progetti futuri e diventa mh, anche una sorta di, di curriculum personale, no? nel senso che se io voglio far vedere cosa ho fatto, eh, molto, cioè, si usa molto ad esempio consultare, eh, c'è una parte, no, dove finisce qua? Eh, quando avete la vostra pagina personale GitHub fa vedere quali sono i progetti principali su cui lavorate, ma fate vedere, fa vedere anche con questi cartellini qua quanto siete attivi, quanti commit avete fatto, quanto codice avete scritto ehm, e quindi diventa anche un po', anche un po colpo d'occhio un modo no, per, per presentarsi o per farsi vedere no, in questo mondo diciamo così, degli, degli sviluppatori. Um, quindi l'idea è che probabilmente la, la, la, lo, non utente no, che avete scelto per GitHub ve lo portate avanti anche nella vostra vita lavorativa, in un certo senso. Quindi non usate nulla di matricola che se tutto va bene tra tre mesi non vi serve più, perché ve lo cambiate. Mm? Ok, ci sono altri siti che fanno la stessa cosa, ma eh, non, non, non, non, non ci interessa. Mm? Non li useremo durante il corso. Ecco, poi esiste eh, una, ma ne parliamo più, più avanti, una eh, piattaforma che si appoggia su GitHub, che si chiama GitHub Education, che è quella che useremo durante gli esami, okay? eh, Che ci permetterà eh, di poter raccogliere le consegne dei vostri, dei vostri lavori durante l'esame. Si basa su Git, quindi si basa su, esattamente, Voi lavorate normalmente, ma ah, semplicemente quando farete push, voi potremo, noi potremo vedere in modo ordinato tutti i progetti di tutte le persone. Okay? Eh, questo non preoccupiamocene adesso, adesso impariamo proprio l'ABC, no? le, le mosse principali. Quest, eh, impareremo a usare questo meccanismo eh, verso la fine del corso quando faremo le simulazioni d'esame. Quindi faremo le ultime due esercitazioni in cui useremo anche questa piattaforma education che è la stessa identica che useremo durante l'esame. Mm? Eh, quindi per ora non ci perdiamo tempo. Allora, questi sono vi ho riempito un po' la testa di concetti in quest'ultima ultima mezz'ora eh, vediamo in pratica mh, co cosa, che cosa comportano che cosa significano okay? allora ehm, io ho qua sintetizzato due workflow no? due flussi di lavoro eh, e vediamo i vari passi per implementare ciascuno di questi due eh, il primo diciamo così Uh, allora Celeste mi chiede se non avete usato la, la mail del Politecnico non è, non è assolutamente un problema l'accesso agli esami no assolutamente durante l'esame uh, vi verrà chiesto di entrare col vostro account GitHub e, uh, e di io preparo diciamo, nel, nel sistema carico l'elenco degli studenti e mi dovete dire chi siete quindi se cioè, io sono questo qui dovete scegliere nella fase iniziale quando scaricate il, diciamo così, il tema d'esame uh, di associare il vostro account GitHub al vostro uh, non utente se partecipate alle simulazioni d'esame, in realtà questo passo lo farete già prima, quindi l'esame il sistema sa già chi siete, indipendentemente da, dalla mail del Politecnico. No, non interessa. Um, sì, puoi aggiungere la mail, ma non è. Cioè, a, da, dal punto di vista formale non, non, cioè, non è necessario, ok? È solo soprattutto se volete avere accesso a questi sconti che sono riservati agli indirizzi di mail che sono eh, etichettati come education. Ok. Proviamo a fare un primo passaggio. Partiamo da zero e facciamo un progetto che vogliamo condividere con altri. Questo progetto lo possiamo fare, salvare nel nostro spazio personale. Allora, questo workflow l'ho chiamato Crea un nuovo progetto. Vediamo che passi fare. Okay? Quindi andiamo passo passo. Adesso sulle slide ci sono delle figurine. Delle delle videate ma non eh, non ci cioè noi seguiamo le facciamo così da, dal vero quindi vogliamo fare un progetto dove è finito Eclipse qua vogliamo fare un progetto che chiamiamo con tanta fantasia prova git ok per provare come funziona git quindi io mi sono aperto Eclipse su un workspace con qualche progetto ne voglio creare uno nuovo eh, Vabbè, questo, qui non c'è nulla di particolare. Creo il mio progetto, lo creo con Maven project e vado avanti. Eh, metto TDP, me lo trova, vado avanti, ittpolito tttp, uh, prova git, gli stessi passi che abbiamo fatto per creare progetti finora e qui mi crea un normalissimo progetto uh, Eclipse. Per ora questo progetto non è ancora associato a nessun repository, ok? Um, io però voglio creare un repository e salvarlo su github e sincronizzarlo con un repository su github. Quindi, prima di andare avanti a lavorare su questo repository, dovrò andare su GitHub e costruire il suo remoto, il suo gemello remoto. Allora, apro GitHub e qui sono nella mia area personale. Qui possiamo avere delle aree personali, quindi ciascuno di voi ha un'area come GitHub, slash e il nome che avete scelto, oppure potete far parte di cosiddetto organizations, il nome che lui dà per i gruppi. Infatti, il. Tutto il codice del corso lo metto dentro un utente che si chiama TDP 2021, che è un'organization gestita da, da noi docenti, essenzialmente, nella quale salviamo i vari eh, esercizi, che voi avete visto fin lì, adesso oggi impariamo, diciamo così, a destrarli, modificarli, eccetera. Io però eh, la, prima, la, prima, la prima operazione la faccio usando il mio account personale, perché è quello che potete fare anche voi. Okay? Allora, nel mio account personale faccio Crea, un nuovo repository, questo bottoncino di più in alto a destra, crea nuovo repository, quindi potete farlo anche voi in parallelo, e quindi mi chiede, questo repository dove lo devo creare? Beh, nella mia area personale, piuttosto che in una dell'organization in cui ho il diritto di, di, di scrittura, e poi il nome del repository. Allora, il nome lo do, lo chiamo come il nome del progetto, Prova Git. No, lui mi dice, va bene, in questo, in questo workspace questo nome Prova Git non, eh, non esiste ancora lo puoi creare. E qui posso vabbè, dare una piccola descrizione, soprattutto decidere se il progetto deve essere pubblico o privato. Cioè privato vuol dire che sarà visibile solamente a me o alle persone che sono amministratori della mia organizzazione, della mia organization, oppure pubblico chiunque lo può vedere. Chiaramente quando voi progetti, create un progetto e volete farci vedere ciò che avete fatto, perché magari avete delle domande, lo dovete creare pubblico, altrimenti noi non riusciamo a leggerlo. Poi qui lui, attenzione, vi, chiede, vi suggerisce di aggiungere dei file, ad esempio un file readme dentro il progetto, che è buona cosa avere un readme che spiega cosa è il progetto, ma non fatelo in questa fase, non fatelo nella fase di creazione del repository. Perché? Ma perché altrimenti avremo due versioni del progetto, quella che abbiamo appena creato in Eclipse, che contiene dei file ma non contiene questo readme, e poi avremo una versione del repository che viene inizializzato su github che conterrebbe il file readme ma non conterrebbe i file di progetto e questi due sono incompatibili quando cercate di fare push vi dicono attenzione non puoi perché qua il file non c'è di là c'è allora cosa devo fare? devo tenerlo? devo fonderlo? devo cancellarlo? eccetera eccetera quindi in prima battuta non facciamo nulla di queste cose e creiamo un repository vuoto clicco su create eh, readme lo potrò aggiungere tranquillamente ma lo aggiungo da Eclipse, eh? crea repository e a questo punto lui vi dà questa pagina poco eh, piacevole in cui vi dice guarda questo repository qua c'è ma è vuoto, no, non c'è niente dentro. Eh, e quindi non, quindi non ti faccio vedere niente, ti faccio vedere del, dei comandi strani che ti permettono di mettere qualcosa dentro questo repository. Però l'abbiamo creato, quindi abbiamo un repository che si chiama mio nome slash prova git. Ok. Eh, e questo repository ha un indirizzo. Un indirizzo, anzi doppio, che può essere o tramite HTTPS o tramite SSH. Noi useremo quasi sempre l'accesso la, tramite HTTPS, cioè l'accesso al web. Eh, se uno invece lavorasse magari su sistemi anche, eh, vabbè, eh, diciamo così, più, più sistemi in cui la sicurezza viene gestita attraverso le chiavi SSH, chiave pubblica, e chiave privata, eh, anche eh, può caricare su GitHub la chiave pubblica del proprio account e quindi è più facile diciamo così accedere ai propri, ehm, ai propri progetti senza dover inserire la password essenzialmente ma si inserisce una volta sola la propria chiave pubblica su SSH non è un argomento di oggi quindi eh, però si può scegliere ogni volta no, che tipo di eh, sono due modi diversi di accedere allo stesso indirizzo sono due modi diversi di far login al progetto in certo senso ok a questo punto questo è l'indirizzo del progetto io devo collegare il mio progetto Eclipse a questo repository remoto. Allora, qui comincia il lavoro vero. Prima di tutto qui ho un progetto Java che non è un progetto sotto controllo di versione, non è un progetto sotto Git, è solamente un progetto normale. Quindi io devo prima di tutto creare anche un repository locale. Quindi su GitHub ho creato un repository remoto vuoto. Adesso voglio sincronizzare. Qui ho solamente una copia di lavoro, ma non un repository locale su, su Eclipse. Quindi creiamo il repository locale. Tutti i comandi legati a Git sono sotto il menu Team. Quindi vado sul progetto, tasto destro, Team. Vedete che questo menu è abbastanza povero, non c'è nulla dentro. E non c'è nulla perché questo progetto non è ancora sotto Git, cioè non ha ancora un repository associato. Per creare repository, semplicemente clicco su Share Project. Anziché create repository, l'hanno chiamato Share Project. Il concetto è sempre lo stesso. Voglio condividere questo progetto, quindi fammelo fare. Clicco su Share Project. E lui mi dice, ah, bene, va bene, vuoi creare un repository Git? Dimmi dove vuoi salvarlo. Il repository Git lo potrei salvare ovunque. Questo qua è semplicemente una cartella in cui lui si salva delle informazioni dentro. Um, la mia scelta normalmente è quella di salvarlo nella stessa cartella in cui c'è il progetto. E quindi questa prima casellina ci dice usa o crea i repository nella stessa cartella principale del progetto. Se no uno lo può mettere dove vuole. Ok, Pu Può salvarlo dove vuole. Il progetto è questo. Questo è il progetto di cui vogliamo creare repository e lui mi chiede dove lo vuoi creare. E qui posso scegliere una qualunque cartella allora io per comodità lo salvo direttamente dentro il progetto e mi chiede quale progetto è questo quindi devo cliccare, selezionare, cliccarlo lui mi dice ma non farlo mi dice ma no, ma non è, non, è, non è raccomandato non ti raccomando di creare l'area git dentro la cartella di progetto, creala da qualche altra parte per maggior sicurezza ignoriamo questo warning e clicchiamo, clicchiamo su Create Repository. Ok, quindi sono tre passaggi. Quando arrivo su questa finestra devo dire, creano dentro il progetto, uno, selezionare il progetto e poi fare Create. A questo punto me l'ha selezionato, me l'ha creato e faccio Finish. Ed è cambiato leggermente la, la faccia di questo progetto. Allora, adesso qui le icone sono molto piccole da vedere, purtroppo non si riescono a ingrandire facilmente ok eh, però le, le vedrete anche sul vostro computer innanzitutto vedete che sono comparsi in basso a destra dei simbolini eh, qua c'è questo simbolino giallo che è di fatto il bidone no? il bidone che identifica il repository e questo ci ricorda che questo progetto vedete qua a differenza degli altri è, ha, un, ha un repository associato che è appunto questo bidoncino qua e poi in tutti gli altri file, da questo momento in avanti, in tutti i file ci saranno delle icone che, eh, che ricordano lo stato di sincronizzazione de, del file rispetto al repository locale. Mm? Qui cioè, Per ora siamo solo nel repository locale. Il punto interrogativo che compare significa non lo so. Questo file non è ancora nel repository e quindi non so se è aggiornato sull'ultima versione oppure no. Perché non lo so? Perché io finora ho creato il repository vuoto, repository locale vuoto. Quindi noi adesso abbiamo una copia di lavoro, un repository locale vuoto che non contiene la copia di, una, una copia della copia di lavoro, e poi abbiamo un repository remoto vuoto. Vorremmo cominciare a metterci qualcosa dentro. Eh, allora, questo lo possiamo fare sempre attraverso il menu team, che questa volta sia popolato di roba. Quindi vedete che adesso il menu team è... Ricco di opzioni, vogliamo salvare la prima copia di lavoro, che in realtà è il progetto vuoto, il progetto appena creato, nel repository locale e da qui fare anche push sul repository remoto. Ok. Commit è la prima opzione. Facciamo commit, facciamo ecco, questo menu team, conviene sempre tirarlo fuori da quando siamo sulla, eh, sul progetto intero, non solamente su un singolo file, no? perché altrimenti lui capisce che vogliamo fare solamente il commit di un file. Allora, team, commit, e ci apre la finestra di commit, che adesso espandiamo, che lui chiama git staging. Allora, questa finestra anche lei ha il suo perché, no? ha la sua complessità. Uh, la cosa più facile è quel, questo blocco qua sulla destra che dice commit message uh, e ci dice, allora, qual è il tuo messaggio? Allora scrivo la versione iniziale del progetto con nulla dentro. Okay? Poi mi chiede, mi fa vedere qua in questa sezione i file che sono stati modificati rispetto alla versione precedente del progetto cioè tutti di fatto, e sotto inserisco quali file voglio che facciano parte di questo commit. Cioè lui mi sta dicendo, magari non hai modificato un file solamente per delle prove, oppure un file letto temporaneo su cui stai lavorando, non vuoi che vada a finire nel progetto. Allora lui fa la differenza tra i file modificati, changes, che però sono un non sono ancora messi in partenza, rispetto alle modifiche che sono stage, sono messe in partenza. Posso scegliere quali file trascinare da sopra a sotto, e questi saranno i file che verranno effettivamente aggiunti in questo commit. 99 volte, volte su 100 li voglio tutti, e quindi per questo posso cliccare questo doppio più, aggiunge tutti i file. Quindi a questo punto ho svuotato le modifiche on stage, non in partenza, e sono tutte modifiche in partenza. Tra l'altro tra questi vari file ce ne sono alcuni che sono i nostri programmi, altri che sono i file di configurazione di Eclipse, ce n'è uno particolarmente curioso che si chiama gitignore, che è invece è molto utile perché contiene, lo possiamo poi modificare, aggiungendo delle istruzioni, i nomi dei file o delle cartelle che git deve ignorare quindi ad esempio Eclipse ci mette già in automatico questa directory target che è quella dove veng vengono salvati i file binari, le classi, i jar eseguibili eccetera eccetera per evitare di fare commit di roba che non serve a niente quindi noi possiamo poi escludere alcune parti del progetto dicendo queste parti rimangono locali non fanno parte del repository Riassumendo, progetto Ora ho dato il comando commit, ho inserito il messaggio e ho scelto quali modifiche devono essere predisposte per la partenza. Se le voglio tutte, clicco sul doppio più e vanno finite tutte sotto. Okay? Se non faccio questo passo, il, nostro, il mio commit sarà vuoto, non conterrà nulla. Invece devo proprio ricordarmi ogni volta di scegliere questo. Fatto questo, sono pronto per fare il commit. E qui sotto ho due bottoni diversi. Commit oppure Commit e Push. Commit farà il commit sul repository locale. Commit e Push farà il commit sul repository locale e poi avvierà l'operazione di Push sul repository remoto, quello che abbiamo creato su GitHub. Ok. Eh, noi vogliamo collegare il repository locale a quello remoto e quindi scegliamo questa opzione qua, Commit e Push, subito e il commit da solo serve se volessimo fare una serie di modifiche locali e poi fare solamente una sola volta push alla fine perché magari vogliamo fare tutto insieme o non abbiamo ogni volta voglia ogni volta di fare questa operazione ma normalmente useremo questo, commit and push uh, il commit l'ha fatto istantaneamente il commit è un'operazione che non, uh, non dà... Um, Istantanea di fatto, perché semplicemente significa salvare un file sul tuo computer. Il push invece richiede un po' di tempo. Ehm... Beatrice mi chiede: dove c'è outro commit? Dobbiamo mettere la mail con cui ci siamo registrati su GitHub. Eh. In realtà Otto dovrebbe essere l'autore, cioè chi ha fatto le modifiche e Committer è la persona che sta salvando il progetto. Quindi questo va bene per progetti complicati dove tu magari hai più persone, una persona ha fatto una modifica ma è una persona diversa, a quella che magari rivede quel codice e poi fa il commit. Eh, non c'entra nulla con eh, la mail di GitHub, è semplicemente una mail che viene registrata nel messaggio di commit. Poi è ovvio che siete sempre voi, eh, se siete sempre voi conviene che usiate sempre la stessa... Ehm, la, la stessa mail però ehm, non, è, non è obbligatorio cioè, è l'autore a cui volete che venga attribuita quella modifica quella modifica di codice okay? eh, quindi potete anche mettere volendo la mail di qualcun altro scegliere una mail, questa mail qua allora mentre la mail con cui vi siete registrate Github rimane privata non la vede nessuno su Github io da Github non riesco a vedere le vostre mail eh, questa qui invece viene... Salvata in chiaro dentro i messaggi di commit. Quindi mettete la mail che gli altri vogliono vedere, che volete che gli altri vedano di voi. Ok, quindi abbiamo fatto commit, abbiamo salvato quelle tre cose, cioè i cambiamenti, i cambiamenti stage changes, il messaggio di commit e l'autore. Queste tre cose sono finite dentro un commit. Adesso stiamo facendo il push, questa è la finestra di push. Mi chiede di dare un nome al repository remoto, normalmente si chiama Origin. Perché mi chiede di dare un nome? Ma Perché Git permetterebbe di avere più remoti diversi associati allo stesso progetto. Noi l'abbiamo pensato con un remoto solo su GitHub, però volendo potrebbero esserci più remoti diversi per progetti che vogliamo sincronizzare in modo diverso. E quindi ogni, ognuno di questi remoti avrà, repository remoti, eh, avrà un suo diciamo così, nome per identificarlo. Eh, Va bene, questo lasciamo Origin. Poi mi chiede dov'è location, dov'è questo repository remoto. ho oh, Questa finestra qua è stata fuori solamente la prima volta. La prima volta che faccio push mi chiede sì, ma dove? Poi le volte successive ovviamente se lo ricorda. Allora dove? Qua. Quindi copio questo indirizzo e torno di qui e lo incollo in questo indirizzo. A questo punto Eclipse capisce cosa sto facendo, quindi da questo indirizzo ha compilato l'host e il, il path del progetto, e qua sotto mi chiede, va bene, tu vuoi salvarlo su GitHub, ma quali sono le tue credenziali GitHub? Allora io devo inserire qua dentro il mio nome utente e eh, il mio, la mia password di GitHub, in modo che Eclipse possa salvarci sopra, eh, possa salvarci sopra il, il mio progetto. Okay. Se poi dico memorizzala nella cassaforte, vuol dire che le volte successive, come è successo a me in questo momento, non ho dovuto scrivere la password, che tra l'altro non me la ricordo, eh, ma mh, Eclipse se la ricorda per me. Okay. Questa procedura, eh, per rispondere a Francesco, la, eh, eh, la dobbiamo eh, ripetere ogni volta che creiamo un nuovo progetto da zero. Adesso l'abbiamo fatta lunga, ma poi sono quattro clic, devo fare semplicemente share, aggiungi, commit e poi inserire qua questo indirizzo ok però quando creo un nuovo progetto questo nuovo progetto nasce senza nessun repository associato e quindi dovrò no, nuovamente associarmi in un repository se voglio ok ci siamo quasi quindi abbiamo inserito l'indirizzo se qua avete inserito la password di github corretta potete andare avanti e lui vi dice eh, vi dà il riassunto di ciò che viene fatto come push quindi questo è il nome eh, del cosiddetto branch branch è un concetto che non abbiamo ancora introdotto nel senso che nello stesso repository possono esserci più rami di sviluppo diversi ciascuno con un nome ce n'è uno che è quello principale che normalmente prende il nome di master branch anche se in quest'ultimo anno ci sono stati molti sviluppatori che diciamo così si sono un pochino alterati sul fatto che il ramo principale si chiamasse master perché master è un termine schiavista eh, negli Stati Uniti si fanno queste, queste fisime, eh, del tipo, perché master è associato a slave, quindi il master è il padrone di uno schiavo, e allora essendo un termine schiavista non dobbiamo più usarlo, e molti usano main anziché master. Quindi il ramo principale di un progetto, fino all'anno scorso si chiamava master sempre in tutti i progetti, da quest'anno alcuni decidono di chiamarlo main, alcuni decidono di chiamarlo master, cercano in qualche modo di di non usare un termine che non sarebbe gradito a tutti. Quindi se vedete master, se vedete main, sono termini intercambiabili. È solo il nome del, del ramo. Eh, questo è un riassunto, no? Il riassunto ti dice, guarda, eh, c'è questo commit che hai fatto, questo codice qua è il codice univoco del commit, è unico in tutto l'universo, eh, e stai per fare un push verso questa destinazione su GitHub. Questa qua è fondamentale, questa casellina qua, che nasce già nella posizione settata, quindi va bene, vuol dire che da questo momento in avanti, quando faccio push e pull, il repository locale e questo repository remoto sono collegati. Quindi non mi chiederà poi tutte le volte, sì, ma qual è il repository remoto, eccetera. no? Li collego eh, automaticamente. Passo avanti. Qui mi, fa, mi chiede per l'ultima volta, un po' noioso, la conferma che voglio veramente fare questo. Sì. Finalmente clicco su push. E poi mi dà un'altra finestra che sembra identica a quella precedente, ma mentre quella prima mi chiedeva la conferma, qui mi dà lui no, la, la, la conferma che è avvenuto. Push to. No? È stato fatto. Ok. Sono a posto. Sono a posto, per cui se torno su git e provo ad aggiornare la pagina, non vedo più vuoto, ma vedo i file del mio progetto. Con il commento versione iniziale del progetto, che corrisponde appunto a quello che abbiamo appena fatto. Questa è la lunga trafila, ma poi quando la fate normalmente dura 10 secondi, eh, per collegare a un progetto locale un repository su GitHub. Se voi volete, a questo punto, questo repository ha un suo indirizzo e lo potete eh, scaricare. Adesso cioè c'è ancora un'altra operazione che non vi ho detto. Um, ok, qui posso lavorare sul mio progetto. Potrebbe, posso, posso farlo privatamente non mi interessa io ho, una, ho un file main ho un entry point e lavoro normalmente sul progetto immaginiamo di voler modificare qualcosa che ne so questo progetto qua ci ricordiamo quando un, Creava un bottoncino se non sbaglio dove me, me l'ha aperto questo? viene qui caro c'era ecco questo click me che stampava sulla console you click me No? Noi vogliamo modificare qualche cosa, quindi magari nel controller anziché dire you click me nella console, eh, scriviamo bottone premuto, tre punti esclamativi, e, e nel file fxml vogliamo modificare qualche cosa per cui magari il bottone anziché, anziché click me lo chiamiamo premi, premi subito. due modifiche cretine per vedere che cosa succede, ok? Quindi salvo qua, salvato, e quindi se, ries se rieseguo questo progetto, mi verrà fuori un bottone che adesso non è ben allineato, è troppo piccolo, quindi andrebbe allargato, premimi subito e mi stampa bottone premuto. Fate una modifica idiota, ok? Um, adesso... Abbiamo modificato il progetto, vogliamo aggiornare queste modifiche anche nel nostro repository, perché finora abbiamo lavorato, modificato nella eh, copia di lavoro, nella working copy. Non è ancora, queste modifiche non sono ancora né nel repository locale, né tantomeno nel repository remoto. Um, la domanda di Michele mi chiede cosa, cosa vuol dire password int nella, nella conferma del push? Non, non ho idea di cosa sia adesso che rifaccio push lo, lo vediamo insieme non, non, non ho presente cosa sia quel, quel campo eh, nella conferma di push non so, adesso lo vediamo subito ok eh, guardiamo il progetto a fianco di alcuni file che sono quelli che abbiamo modificato compare questo simbolo di maggiore vedete, compare un simbolo di maggiore qua e un compare un simbolo di maggiore qua questo vuol dire che questi file sono più nuovi, aggiornati rispetto al repository locale. E questo maggiore chiaramente viene propagato verso l'alto perché tutto il progetto viene indicato come da aggiornare. Quindi quando vedete questo simbolo di maggiore vuol dire che avete modificato qualche cosa. E quindi avete bisogno di fare commit. Quindi se io torno a fare commit, avete modificato qualcosa sulla coppia di lavoro, quindi il repository locale non è più aggiornato. Se io faccio commit... Mi fa vedere che ci sono nella finestra di commit due file modificati. Lui li ha già predisposti come modifiche pronte per la partenza perché questi due file li avevo già prima selezionati come file da, da salvare. Quindi non devo fare ogni volta aggiungere un file. L'aggiunta la devo fare la prima volta che creo un file nuovo. Allora me lo metterà come cambiamento non pronto e lo devo spostare sotto. Il tipo di modifica è un asterisco che vuol dire file modificato, potrebbe essere un più, la volta scorsa erano tutti di più verdi per dire file nuovo, potrebbe essere un meno rosso per dire file cancellato. Quindi aggiunta, modifica, cancellazione, qui mi ricorda che cosa sono e, eh, e quindi scrivo modifica cretina eh, che eh, mi ricorda che abbiamo fatto solamente questa modifica. Commit and push. E a questo punto eh, mi dà semplicemente la conferma che il push è avvenuto nel frattempo visto che Alessandro ha risposto a eh, um, e Giovanni hanno risposto a, a Michele sul fatto che quelle erano eh, le, le domande la, la password int che ti chiede durante il push sono dei suggerimenti eh, che ti saltano fuori se ti dimentichi la password ok eh, quindi non avevo notato che ci fosse questa, questa funzionalità eh, grazie, grazie per aver risposto eh, ok, cosa abbiamo fatto adesso? abbiamo fatto un ulteriore push quindi se torno su github e ricarico il progetto vedete che c'è su alcune voci c'è scritto che ho fatto la modifica cretina e se vado dentro mi fa vedere quali sono i file che ho modificato 12 minuti fa oppure un minuto fa e questo è quello che con la modifica dentro posso entrare e vedere il codice eccetera. Eh, All'interno del repository posso vedere anche eh, vedete qua due commit in alto a destra l'elenco di tutti i commit che sono stati fatti da chi e in quale momento, 12 minuti fa, un minuto fa eccetera eccetera. Qui ho la storia di tutti i commit fatti. Mm? Eh, Chiaramente i commit che sono arrivati fino a Github, quindi di cui ho fatto un push dal repository locale. Quindi normalmente usiamo sempre il tastino commit and push qua sotto, perché così ci aggiorna contemporaneamente sia il repository locale, vedete che il repository locale è aggiornato perché non ci sono più quei segni di maggiore che dicono guarda che è cambiato qualcosa, e anche il repository remoto. E quindi qua posso lavorare normalmente. Eh, posso anche vedere ad esempio la storia locale, ad esempio in Eclipse posso vedere la storia del progetto nei vari passaggi qui sto, con, sto navigando il repository locale, non quello remoto eh, e quindi se volessi potrei anche tornare indietro alle versioni precedenti del progetto con l'operazione di checkout che estrae dal repository locale nella copia di lavoro per vedere file precedenti oppure posso selezionare dei file e lui mi farà vedere la differenza fianco a fianco ma su questo facciamo così ci sono cose avanzate che impareremo via via. Non riesci a visualizzare il repository locale perché forse non hai fatto share. Il primo passo che va fatto, risponde a Lorenzo, è dal menu team share project. Se non hai fatto l'operazione di share project, il repository locale non è creato e quindi tutti questi comandi qui non, non esisteranno. Quindi questo è, può essere il motivo per cui non lo vedi. Ok, questo è il modo con cui si crea un progetto e si comincia a lavorare. E ce l'abbiamo salvato. Adesso vediamo un altro, quindi questo è il, passo, il passaggio da fare se siete voi a creare un nuovo progetto. Come facciamo però a collaborare su un progetto fatto da altri, preparato da altri? Ad aggiungere, modificare un progetto fatto da altri? Allora, questo ehm, richiede un paio di passaggi in più. Okay? Eh, quello che staremo per vedere adesso è questo secondo workflow, work cioè lavorare su un progetto esistente. Un progetto che ha fatto qualcun altro e io ci voglio lavorare. Okay? Quindi chiudiamo questa prima parentesi, apriamo una seconda in cui usiamo sempre i comandi git, ma in un modo diverso. E' è il modo che useremo sempre, da domani, in laboratorio. Eh, prendiamo ad esempio questo repository di GitHub 2021, TDP 2021, dove noi salviamo i nostri progetti. Da domani, qui c'è già, normalmente noi cerchiamo di pubblicare già il venerdì precedente, il testo del laboratorio, tanto per abbinarvi il weekend. Eh, qui c'è già il laboratorio di domani. E, e dentro questo... Nel laboratorio c'è un progetto di partenza con, su cui voi dovete lavorare. Ok? Eh, allora, come facciamo, come se io domani voglio fare laboratorio, come faccio a entrare in questo laboratorio qua e lavorarci sul mio computer? Qui c'è semplicemente il repository che ha creato eh, Tatiana Tommasi l'altro giorno quando ha caricato il testo del progetto. Ma io adesso voglio lavorarci come copie di lavoro sul mio computer. Attenzione che però questo eh, repository è un repository in cui voi non potete scrivere, non potete andare a modificarlo, non potete mai fare push su questo repository che non è vostro, non è nella vostra area, perché non siete amministratori di quest'area qua. Allora, cosa fare? Allora, cosa fare? L eh, lo faccio su un progetto diverso, che non è quello del laboratorio 1 che farete domani, lo faccio e possiamo farlo insieme su un altro progetto che ho preparato ieri e che useremo nell'ora successiva, che si chiama Libretto Voti, un esercizio che vogliamo fare insieme, no? di ripasso essenzialmente sulle collection, sulle liste, eccetera. eccetera. Quindi eh, le stesse operazioni che facciamo adesso su questo progetto, le facciamo insieme su questo progetto Libretto Voti, domani, o quando volete, lo potete fare sul laboratorio 1. Allora, questo è il progetto su cui voglio lavorare, fatto da qualcun altro. In hm? questo caso sono io, ma fate finta che non sia io, sia un altro io. Su questo progetto dicevo non posso lavorare perché non ho i permessi di scrittura. Allora devo farmi una copia di questo progetto nella mia area personale, su cui poi potrò lavorare. Quindi questo è un repository su GitHub in cui io posso leggere, posso vedere, ma non posso scrivere. Ne faccio una copia, creerò un altro repository su GitHub in cui io posso leggere e scrivere, perché questo repository sarà nella mia area personale. Tutte queste grosse parole per un'operazione che si chiama Fork. In alto a destra nella pagina c'è scritto Fork. Cioè Fork crea una versione, biforca il progetto attuale e crea una copia. Quando cliccate su Fork, vi dice sì, dove vuoi salvare la copia di questo progetto? Adesso voi se vi siete appena registrati su GitHub avrete probabilmente solamente il vostro nome e qui ci sono invece tutte le organizzazioni dei corsi precedenti in cui io posso scrivere, quindi vi fa l'elenco delle aree in cui potete scrivere eh, diciamo che voglio lavorarci io, quindi me lo salvo nella mia area personale cliccate qua allora cliccate, mi ha detto Forca nella mia area personale allora lui cosa ha fatto? Ha fatto un, un progetto che ha chiamato, in eh, questo caso ha chiamato LibertoVoti1, perché probabilmente dall'anno scorso ce n'era già un altro che si chiamava così, se no eh, lo vorrebbe chiamare nello stesso modo, e dice guarda che questo progetto è stato forcato eh, da quell'altro di TDP 2021. Questo progetto è a questo punto mio, nasce come una copia di quell'altro, ma diventa mio e ha una storia indipendente, sono due repositori remoti che possono evolvere indipendentemente. Questo qua, originale, se io anche modificassi il, il, il progetto originale TDP 2021, libretto voti, non vi modifica minimamente il vostro progetto. Questo è un, è un progetto nuovo, semplicemente inizializzato copiandolo da un esistente. Okay? E il tasto fork eh, per rispondere ad Andrea è qua in alto a destra, nella pagina. Questo qua. Eh, per rispondere a Marco a questo punto questo sarà il progetto in cui lavorerete voi e quindi eh, qua dove, dopo, dopo che avete fatto fork eh, oppure quando avete creato un vostro progetto questo link è il link al progetto quindi eh, eh, se c'è qualcosa che non vi funziona nel vostro programma ci mandate non la videata dello schermo che non serve a niente perché di solito l'errore sta da un'altra parte ci mandate direttamente questo link qua se avete salvato il progetto come progetto pubblico, noi possiamo entrare nel progetto, farcene una copia e anche guardare il codice. Dopo che ho cliccato fork, ho semplicemente cliccato sul mio nome. E perché quando fai fork, lui ti chiede dove vuoi salvarlo e l'ho salvato nel mio nome. Quindi dovreste avere una finestrella col vostro nome account, ci cliccate e lui esegue e vi porta direttamente a questa pagina. Il tasto fork è bloccato perché forse non hai fatto login su Github, quindi devi entrare, cioè, devi avere il tuo profilo loggato su Github, altrimenti non ti può fare, non puoi fare fork, immagino. Eh, non riesco a usare TDP 2021, eh, figuriamoci, eh, github.com slash TDP 2021. Se no, qua nella barra di ricerca dovete scrivere TDP trattino 2021 Vi dovrebbe portare, ma qui ce ne sono altri. No, perché non me lo fa vedere? Non lo so, fa lo stesso. Se no, semplicemente è qua. github.com slash tdp-2021 Quindi conviene, è più veloce scriverlo qua che usare. la ricerca in GitHub non è il massimo. E quindi da lì avete tutti i repository di tdp221, entrate dentro un repository e cliccate fork. Questo ve lo copia nella vostra area. Adesso stiamo facendo l'operazione inversa. Cioè abbiamo un repository remoto con la cosa su cui vogliamo lavorare, ma non ce l'abbiamo nel nostro computer. Ehm... Scusate. Sì? Scusate, il bello di, di insegnare da casa. Ehm, dicevamo ce l'abbiamo su GitHub, ma non ce l'abbiamo sul nostro computer. Quindi dovremmo fare i passi a ritroso per prendere il repository remoto, copiare un repository locale e da qui creare un progetto locale. È più facile a dirsi che a farsi di nuovo. Quindi immaginiamo che io su questo workspace voglia lavorare sul progetto che ho appena creato sul mio progetto quello nella mia area perché se lo faccio su quello di ttb2021 non potrò poi salvarci niente dentro e quindi è inutile ok? questo è facile perché io basta che faccia il comando import quindi qui ho fatto tasto destro qua nel vuoto oppure file import è la stessa cosa e scelgo di importare un nuovo progetto da git Importa un progetto da Git. Quindi sul mio computer non c'era nulla perché quel progetto semplicemente l'ho forcato da GitHub. Eh, adesso lo voglio importare e creare un nuovo progetto Eclipse partendo da quel repository remoto. Allora, importa da Git, vado avanti. E lui mi chiede, cosa vuoi importare? Un repository locale che c'è già ma è magari salvato da qualche altra parte sul computer oppure un indirizzo da cui clonare il progetto? Ecco, clonare è una, termine, una parola nuova, ma semplicemente significa fare il pull iniziale, cioè creare da zero un primo repository locale facendo un clone di un repository esistente. Parliamo di fork quando faccio una copia da remoto a remoto parlo di clone quando faccio la copia da remoto a locale però è una terminologia così specifica di git scegliamo questo nella pagina successiva mi chiede qual è l'indirizzo del repository remoto che vuoi clonare è questo qui attenzione quando, quando mi chiede questo indirizzo Eclipse, non devo mettere l'indirizzo della pagina web ma devo mettere l'indirizzo che mi dà qua in questa finestra codice vuoi fare clone? questo è l'indirizzo che devi usare clicca qua, mi fa copia Ok? che è leggermente diverso vedete che finisce con .git quindi è un indirizzo leggermente diverso non mettete quello sopra nel browser mettete quello che prendete dal tastino code fate incolla qui e dovreste avere, ovviamente è la vostra area, quindi avete sicuramente l'accesso in lettura, oltre che in scrittura, andate avanti. Lui scopre, andando avanti, che in questo progetto c'è un ramo che si chiama master, che in realtà è l'unico. Andiamo avanti, lo vuoi? Sì, se ne fosse più rami posso scegliere quali rami scaricare. E mi chiede dove, dove voglio salvare il progetto e il repository. Io lo salvo nel workspace dunque dove era eh, dove ci so eclipse workspace dove ho gli altri file potete salvarlo dove volete ma io trovo comodo salvare anche tutti i progetti che ho scaricato da git nello stesso workspace in cui metto i progetti che creo io tanto per trovarmi nello stesso posto però scelgo io dove salvarlo non è un problema Passo avanti, ecco in questo caso lui ha in questa operazione qua si è copiato il progetto, si è copiato i file. Adesso, tenete presente che i, eh, Git non sa nulla di, di Java, quindi non sa che cosa sta copiando, potrebbe essere qualunque file, file della vostra tesi, file delle immagini, un romanzo, quello che è. A questo punto, Eclipse si accorge che nei file che ha appena scaricato da Git dentro c'è un progetto Eclipse riconosce i file di Eclipse e quindi dice senti ma vuoi che questa cosa qua semplicemente te la salvi sul tuo computer oppure ti creo un progetto Eclipse corrispondente? E eh beh certo che voglio un progetto Eclipse, quindi ti dico di sì e me lo salva qua come working tree. Quale progetto vuoi salvare? Questo qui? Va bene. C'è una serie di passaggi ma alla fine c'è sempre solo da cliccare ok. No? La cosa importante è mettere l'indirizzo giusto nel primo passaggio del repository e poi fa tutto da solo. Allora, a questo punto che cos'ho? A questo punto ho dentro il mio computer questo progetto che si chiama, che si chiama Libretto Voti. Eh, no, non lasciate perdere. i tag, quando li creeremo, li aggiungeremo, ma per ora non serve. Non c'è nessun, nessun tag definito. No? Git è molto complicato, nel senso che ha 12.000 feature diverse, quindi andiamo veramente per piccoli passi, perché altrimenti ci perdiamo. Qui noi abbiamo adesso un repository locale, vedete il bidoncino, collegato al repository remoto nostro, forcato nel nostro progetto. Se io vado a vedere il menu team è pieno e io posso vedere che c'è una vista repositories, mi fa vedere che il libretto voti 1, che è un progetto locale, è collegato a un remoto che è questo qui. Quindi posso vedere, qui si vedete che sono due icone, una verde e una rossa, una per il push e l'altra per il pull. E è collegato a questo repository che abbiamo appena creato, quindi quello sulla vostra area personale, non quello su tdp2.0.21. Quindi adesso i due sono collegati e quindi possiate, potete, possiamo cominciare a lavorarci. Quindi io posso farlo partire, posso scriversi qualche cosa dentro, nel main, posso modificare qualcosa. Eh, qui c'era tra l'altro un readme, che era il testo dell'esercizio che faremo nell'ora successiva. E se modifico qualcosa, immaginiamo di creare un nuovo, una nuova classe, Java, perché il testo ci dice, eh, lo leggiamo poi tra un attimo, però ci dice alla fine, crea un package che si chiama, anzi, crea un package che si chiama model e poi capiremo perché e, e allora io dovrò creare un nuovo package che si chiama .model qui lavoro normalmente col progetto e dentro questo model eh, crea una classe che si chiama eh, esercizio ad esempio e, e la creo qua questa classe eh, nasce col punto interrogativo perché non è ancora collegata al repository locale ma vedete che questa cartella questo package ha il segno di maggiore che dice guarda che qualcosa è cambiato e infatti mi era, mi era rimasta aperta casualmente la finestra del commit che mi fa vedere che c'è questa modifica e se io voglio la voglio salvare anche sotto E quindi poi potrò fare commit localmente e anche il push. Quindi ciò che ho fatto è, ricapitolando, anche un po' per rispondere a, Mat a Matilde, ma per poi ri riassumere i vari passi. La cosa importante, è che ho fatto import. Quindi il clone di un progetto in Eclipse nasce dall'operazione di import. Di importazione. Import mi chiede tante cose, ma la cosa importante che mi chiede è l'indirizzo del, del repository, questo qua. Poi fa tutto lui, devo semplicemente dire di sì e mi ritrovo sul mio computer già un progetto configurato, con repository locale collegato. Questa finestrella qua vi eh, fa vedere i, i progetti locali che hanno un repository associato, la trovo, se la volete vedere, sotto team, mostra la vista repository. Però di fatto eh, non è. mi fa vedere dov'è questo progetto all'interno dei repository ma non è essenziale, cioè semplicemente serve se io dovessi creare un remoto in più o altro, l'ho solo voluto far vedere per accertarmi che fosse effettivamente collegato al repository giusto. Ma una volta fatto questo, quindi questa vista repository non mi interessa più di tanto, io lavoro normalmente nel progetto, quindi ho creato una nuova classe, in questa classe scrivo dei commenti, classe di prova, eccetera, eccetera. E qui lavoro normalmente... Semplicemente mentre lavoro compariranno dei simboli asterisco, più, eccetera, per il maggiore, per ricordarmi guarda che attenzione che quello che stai facendo sta facendo divergere, allontanare il tuo progetto rispetto a quello di base. Okay? Ehm, va bene, non è un problema. Quando le modifiche che ho fatto eh, mi soddisfano, posso fare un commit. Quindi a questo punto posso prendere il progetto e andare sul commit. In realtà non è successo nulla perché questa finestra in basso a destra era, mi era rimasta aperta da prima. Quindi fare commit è, se la lasciate aperta, qui c'è la console, c'è questa parte git staging che è di fatto l'area di commit. E, e, e quindi qua sotto vedrò tutte le modifiche che vengono fatte, che sono state fatte. Mm, commit di prova, scrivo. E quindi potrò fare qua. Come facevo prima, da questo momento in avanti non è cambiato nulla. Posso fare tranquillamente commit and push e quindi le mie modifiche andranno salvate localmente e quindi vedete che immediatamente scompaiono gli asterischi perché le modifiche locali sono state salvate immediatamente e poi anche in remoto push mi conferma che è stato fatto il push e quindi io posso andare a vedere nel mio copia del progetto se aggiorno la pagina che ho fatto un commit di prova eccolo qua, questo commit di prova che al suo interno contiene questo file esercizio.java quindi qui posso navigare le modifiche però da questo momento in avanti mh, non ci penso più tanto lavoro normalmente dentro il mio progetto quando c'è qualcosa che funziona eh, quindi io suggerisco di proprio di andare avanti per gradi faccio un pezzettino quando funziona quello faccio un commit in cui scrivo nel messaggio ok questo funziona e poi vado avanti così avrò eh, tutti i vari passaggi se non volete fare ogni volta push, basta semplicemente che facciate commit, viene salvato nel repository locale con comunque il messaggio di commento e poi potete fare push una volta sola. Cioè quando fate push in realtà si porta dietro automaticamente tutti i commit che avete fatto nel, nel, nell'intervallo di tempo precedente. E quindi non perdete comunque nulla se cioè, non volete fare push ogni volta. Solo... Il commit è un'operazione istantanea come dicevo, quindi se, se fate tanti commit rapidamente magari li fate solo localmente e poi una sola volta fate push, oppure se volete c'è anche il comando ovviamente per fare push e basta, push to origin, eccolo qua. Se avete fatto dei commit locali che poi volete mandare verso il repository remoto, tutti insieme li potete fare separando il comando, il comando commit dal comando push, poi ciascuno si troverà i propri modi di lavorare l'importante è ricordarsi fare push per aggiornare il remoto in questo caso probabilmente vedete up to date non c'era niente da fare era già aggiornato va bene e invece commit li vedo localmente e qua ci cioè, sono sempre le iconcine che mi ricordano cosa ho modificato e che cosa no okay? quindi al di là del, dell'impostazione iniziale del progetto che eh, per i progetti in cui lavoriamo nel laboratorio richiede sempre quei due passaggi preliminari Faccio fork e faccio import, quindi faccio fork su GitHub per avere il mio progetto locale, poi importo in Eclipse quel progetto locale, poi da, lì momento, da quel momento in avanti lavoro eh, tranquillamente nel mio progetto. Col vantaggio è che, come vi dicevo, è tutto salvato lì, potete tornare indietro nel tempo e vedere le versioni precedenti se fate casino e se avete bisogno di aiuto ci mandate semplicemente il link al progetto e noi possiamo vedere direttamente il vostro codice, tutto e non solamente magari il pezzo che dà errore, riuscire anche a aiutarvi durante i laboratori oppure durante diciamo così, la settimana su, su Telegram. Ok, Quindi abbiamo messo insieme un po' di concetti di base e un po' di procedure operative, da adesso in avanti, diciamo così, lavoreremo sempre in questa modalità e quindi dall'esercizio dall che facciamo nella successiva al laboratorio che faremo domani e mercoledì eh, lavoreremo sempre così. Quindi predisponetevi. Sapete che il testo dell'esercizio è su GitHub, vi fate fork, ve lo importate e cominciate a lavorarci. Poi, più avanti, e poi chiudiamo l'ora, diciamo così, all'interno di questo progetto, in questo caso c'è solo un branch, che è il branch master, dopo un po'. Aggiungerò anche un secondo brand, eh, branch che si chiamerà soluzione, cosa di questo genere, quindi le soluzioni dei laboratori di esercizi ve le troverete eh, in branch separati, in rami separati all'interno degli stessi progetti. Per vedere questi branch dovrete nuovamente fare un'operazione di fork oppure di import perché, eh, per poter avere l'ultima versione del progetto oppure ve la guardate direttamente qua. Ok, eh, io a questo punto farei un intervallo, visto che abbiamo. Così finito la prima ora e mezza di lezione. Eh, Andrea l'ho detto all'inizio della lezione, le, c'è scritto sul sito l'intervallo. Di è scritto su Telegram ALMZ. Mm? Ma eh, rimetto un avviso, cioè, durante l'intervallo preparo un avviso così rimane visibile a tutti, mentre ci facciamo i canonici eh, 15 minuti di pausa. Ok? Quindi nel frattempo, se non ci siete riusciti, cercate di riuscire a, ad avere questa copia di, di questo progetto Libretto Voti, perché ci lavoreremo nell'ora successiva, come ripasso essenzialmente delle operazioni sulle liste, collection e cose di questo genere. Le facciamo, ripassiamo attraverso un esercizio su più punti. Per ora, quindi, ci interrompiamo qua e ci rivediamo alle 10.15. A più tardi.